noi usciremo e vedremo cinque grotte le prime grotte sono sulla, girando sulla destra dal porto a sud ovest dell'isola la prima grotta che vedremo è la grotta azzurra Azzurri. farò vedere gli schizzi quando sono azzurri. Eh. Guardate quando alzo gli schizzi. Entrando in quella inseratura. Vai a finire un'altra grotta che è attaccata a questa. Quella grotta lì è grande, è bella grande, è bella vasta e lì dentro prima c'era una bella piattaforma. Negli anni 70, anni 60, anni 70, la usavano, ci cioè andavano la sera come un complessino e la usavano come una, tipo una discoteca sul mare. Quella grotta lì si chiama grotta dei pinguini, si chiama grotta dei pinguini perché l'ex proprietario della grotta azzurra ha fatto fare, è eh, una persona abbastanza brava, dei, dei pinguini, dei pinguini in eh, tipo delle statuette. Lì all'estremità all della grotta in alto c'è un grande affisionforo, il quale è l'inizio di un tunnel. È un tunnel che è lungo un po' di chilometri va a finire, va a finire in uno dei, dei, dei monti ecco del Nicolo. Ecco l'entrata della grotta dei Pinguini. Eh. Per va a farsi belle camminate in sentieri naturalistici, molto belli. Qui ce n'è uno che parte sopra la Grotta Azzurra, è lungo un 5 km, è bello perché cammini tra il verde ed è molto panoramico perché costeggia tutte queste baiette. Prima qua, vicino alla scogliera, c'erano tutte terrazze e terreni coltivati perché il numero dei contadini fino a 60 anni fa era un numero elevato e l'isola era tutta una coltivazione. Qua siamo arrivati alla seconda grotta, Questa ha un nome particolare, questa si chiama grotta pastizza, il nome deriva dal fatto che la grotta sia un pochettino pasticciata di grocce, almeno così dicono i vecchi barcaioli, visto che è così tanto bella, se tutti i pasticci fossero così vengono i pasticci. Qua di grotte ce ne stanno tre, una come vedete è questa, una è sott'acqua e ci vanno sub a vederla e l'altra è in quella scogliera lì, Diretto a noi, se uno entra in acqua e vai a noti in quell'insenatura lì, ti porta all'interno della scogliera dove c'è una strabella grossa e lì dentro poggiata su un arroso, c'è una stabetta bianca e San Bartolomeo, santo Bartolomeo dell'Isola. Da sempre mi ritengo una persona fortunata di essere nato un'isola così tanto bella e ancora più fortunato mi ritengo perché esercito un lavoro che amo quando la persona esercita il proprio lavoro che ama non, si, non, non può che definirsi una persona fortunata Come potete vedere quella bella casa lì è dentro una grotta, ha la scala che porta sino al mare. Lì si può arrivare o con la barca o dal sentiero che vi dicevo poco fa, il sentiero del Mezzogiorno. Inizialmente prendi dal sentiero del Mezzogiorno, arrivati a un certo punto c'è un certo piccolo sentiero secondario che porta sino alla casa. Quando è stata fatta era di un signore di Ustica, signor Gargano, l'ha tenuta per diversi anni dopo la venduta alla una giornalista di Palermo. Barche. Questa grotta di qua si chiama grotta delle barche perché qua, fino a 60 anni fa, i pescatori, le loro barche piccoline da 4 metri, barche in legno da 4 metri, che in detto marina cese, le barche piccole in legno dei pescatori, le chiamiamo lancitette. Quando li mettevano al riparo qui dentro, avevano la possibilità di tirare l'assetto da un piccolo scivolo che è all'estremità della grotta sulla finestra, c'è un piccolo scivolo, e successivamente allo scivolo, dall'estremità dove c'è la parete, il basso, c'è della ghiaia. Quando il vento del sud è forte, si innalzano le onde, anche se entravano le, le onde un pochettino alte, c'era quella scogliera davanti alla parete che faceva da frangifrutti. Questo faceva sì che le onde non potessero arrivare alle barche li tiravano da sinistra verso destra messe una dopo l'altra e addirittura ci andavano 13 piccole barche. Loro tiravano le barche a secco, dopodiché a piedi attraversavano la scogliera e arrivavano al paese. Qua siamo arrivati a Punta San Paolo. Per chi va a fare le camminate dal sentiero del, sentiero del mezzogiorno, se uno volesse scendere a fare il bagno qua, arrivati a un certo punto, incontra la scala, quella scala in ferro, uno prende la scala, scende qua e può stare tutto il tempo che vuole. Il foro che, che sembra che ha la forma di un cuore è quello lì. Per far vedere il cuore alla gente che porta in gommone, visto che è solo con un grande romanticone, è particolarmente bello. Una bellissima paglia questi cesi chiamiamo Faccazza di San Paolo, ora ci rimane da vedere la quarta e la quinta grotta, sì, là sulla gallera, quel gommone là vedete è un, è un diving, qua per chi fa subacquea è uno dei punti più belli dell'isola Qui è particolarmente bello perché sotto c'è una bellissima grotta, si chiama Grotta dei Gamberi. Dove c'è quell'insenatura lì? È l'entrata di una bellissima grotta. È solo l'entrata bassa, all'interno si apre e lì il mare dà tutto sul verde. Quella è la grotta verde. Guardando all'interno sembra che ci sia il profilo di una donna a un cameo. tra pochissimo arriveremo a quella punta lì e la punta dell'arpa. Ora la punta dell'arpa gli farò vedere che c'è un bellissimo scoglio che è identico ad un toro. Sembra che sia un toro scolpito appositamente. Noi a Mustiga ursicesi più che scoglio del toro lo chiamiamo scoglio del cornuto